Ciao e benvenuti in un nuovo video, lo so location molto particolare ma oggi non si poteva stare in casa quindi approfittiamo della quasi golden hour, approfittiamo del canto degli uccellini sperando che non passino 50.000 persone e video subito allora io adoro Douglas perché mi fa questi pacchetti con dentro tanti pacchettini numerati adesso ve li faccio vedere perché li ho messi in ordine così andiamo in ordine perché hanno tutti sono novità ed è non, non, non so di cosa sono le novità del momento e a proposito si se sente bene il video ho messo è, il microfono aggiuntivo sperando che si senta meglio e non avendo quello professionale eh, che è in casa e inutile dobbiamo assolutamente guardare che cosa c'è dentro sono sicuramente le novità del periodo ma è, hanno un filo conduttore che non so, quindi andiamo, allora ho visto che i più grandi, i più piccoli sono rossi e i più grandi sono verdi, non so se cambia qualcosa ma noi andiamo per ordine e andiamo con, vedete che sono numerati, con il numero 1 che è ancora chiuso, li devo ancora aprire Perfect, makeup fixing spray idratante con Yaluron, yaluron eh, senza alcol. 50 ml. Scusate, della Essence, questo qui e rinfrescare va sempre bene. E poi magari fissa anche il makeup. Buono il profumo. Ci piace e soprattutto è il periodo giusto quindi pacco 1 ok abbiamo questo fissante spray che ci sta sempre poi eh, oddio quando mi cade se mi cade tutto va a finire giù nel terrazzo pacco 2 che comunque è grosso ma leggerino questo sono ci trova a prenderlo meglio altra cosa che mi piace tantissimo pennello della essence uh, questo è le e della linea lo Berry allora soft touch non ho da provare assolutamente ragazze è soft touch stupendo allora io i pennelli ne ho tantissimi ma tantissimi ma di più però ogni volta che esce una collezione di pennelli nuovo io almeno uno lo de normalmente lo prendo Diciamo che dal Tigotà dove li prendo io non ce ne sono tantissimi, quindi trovo eh, o quello per occhi o quello per... Eh, almeno uno lo trovo, però non trovo la linea completa, mi sono anche stufata di cercare di fare la linea completa quando non riuscirò mai a farla. Quindi ne prendo uno per collezione, questo è stupendo, soft touch, no, vabbè. e, e poi bellissimo in oro rosa, no, stupendo stupendo ci piace tantissimo e così per questa collezione non lo devo prendere perfetto così sono sicura di più o meno trovarlo andiamo con il 3 che era già uscito quindi è sempre essence fissante pennello per il viso ci sta andiamo con il 3 ok e questo cos'è sempre essence gloving Gulls, Booster glow Serum Vitamin C, ossia la vitamina C, 20 ml, siero viso con vitamina C, effetto radioso, illumina l'incarnato, effetto nutriente sulla pelle, base perfetta per il make up, non contiene glitter, grazie, allora proviamo la vitamina C, esalta il colore il colorito naturale della pelle ma non è fotosensibilizzante che profumo ha può essere ananas qualcosa di fruttato aspettate a me sembra ananas io spero che si veda qualcosa ma oggi proprio dato che sono venuta a casa poco fa e quindi c'era tutto chiuso in casa non ce la posso proprio fare ecco diciamo che sì assorbe anche bene ci piace ci piace vado a provare adesso io alzo l'audio perché senti sottofondo una musica che non voglio farvi sentire quindi alzo io l'audio delle parole Andiamo avanti con il numero 4 e vediamo. Per adesso quindi tutto per il viso, tutto per l'estate. No vabbè. I Love Extreme Limited Crazy Volume Mascara. No, no, devo stannutire. <coughs> Perché faccio i video fuori? Alla fine non sono riuscita ad arrivare a stoppare quindi. De... Si, sì, sto ancora registrando. Portate pazienza: non ho il telecomando, non ho la videocamera e sto facendo un po' così. Ma sono un video spacchettamento: se è come la I love Extreme, io questo lo adoro. Cioè, Guardate: rose gold, edizione limitata, quindi aereo 12 ml, ma è bellissimo no non è come il solito al love extreme questo al pennellino molto quindi è volumizzante extreme e crisi volume effettivamente c'era scritto e eh, però mi piace no vabbè lo proviamo, lo proviamo sicuramente subito andiamo avanti con il 5 quindi tutto base viso e comunque occhi giusto per la mascherina anche perché dicono di togliere la mascherina all'esterno tra poco ma e eh? no io inizio ad averci paura più adesso che, de... che prima sinceramente ma è bellissimo mini sempre da Essence quindi mini Mattifying Face Mist quindi è un spray viso effetto opacizzante effetto opacizzante con la vera e cetriolo mini ma è bellissimo è un 28 ml è non ne ho mai visto piccolini da viaggio sa un po' di cetriolo sa molto di cetriolo una volta sp spruzzato mi piace ora ho due, eh, allora questo la sentivo più pesante sulla pelle anche se è una cosa leggera, questo è molto fresco e rinfrescante, mi piace, c'è per caso la versione grande, no? Perché io su questo faccio scorta e la vita, direi che siamo molto in tema estate, ma qui ci sono ancora tanti pacchi, questo è il 6, e quindi, oh, andiamo sempre sull'essence, Altro pennello per il viso, questo è per, per il viso, per pennello, questo è per gli occhi e il shadow brush, bello, 100% vegan, poi non vedo cosa dice, ma adesso lo apro e mi piace anche questa confezione, guardate, non è più quella super plasticosa, ma è diversa, pennello per ombretto e con setole morbide per l'applicazione precisa. Ok, adesso ve lo tolgo questa colla che lo teneva fermo, ma è sempre sul tono del rose gold, però non è la stessa collezione. Allora, tolgo la carta. Vegan, 100% carta riciclata e facile da riciclare. Mi piace perché la carta è riciclata e poi effettivamente questo va nella carta e questo va nella plastica. Facile da riciclare. Il pennello è questo, che però non è della stessa collezione ovviamente mi piace, forse è quella più base però bello bello, bello, belli pennelli di essence sono una garanzia visto che sono seduta per terra oltretutto l'appoggio solo qui per non farlo sporcare ultimi due pacchi, quindi sì, stiamo andando proprio su viso occhi e estate mi stupirei di trovare un rossetto Vediamo, vediamo, perché questo è il, scusate, è il 7, grande, ma leggero. No, no, no, no. Set di pennelli piccolino, sempre mi, mini. Ah, quindi è una linea mini. Devo andare sul sito di Essence. Devo, è un po' che non ci vado sinceramente lo ammetto perché tanto da Tigotà dove da me c'è Essence non ci sono mai questi prodotti quindi non sono aggiornatissima è un mini set ma è bellissimo e oltretutto sono super colorati verranno via ecco togliamoli così no vabbè intanto c'è il supporto oltretutto che è in gomma piuma e poi abbiamo piccini proprio in plastica ma super morbidi come solo è senza fare quindi quello per eh, illuminante cipria questo è più ampio, sempre morbidissimo quindi terra e cipria, terra soprattutto poi ci sono in due colori più allora, questo era rosa, questo era arancione poi c'è un giallo più canarino e un giallo più pastelloso e abbiamo quello da sfumatura e quello per ombretto. No, io li adoro. Ma è un set delizioso. Ma è carinissimo. Cioè io, io che non viaggio. Comunque sì. Questo set. Eh si sì, metto sempre via perché sono sempre seduta per terra e non voglio sporcare i pennelli. Anche se poi prima di usarli li lavo tutti. Stupendo. Quindi siamo sempre su trucco, eh, viso e occhi. Ultimo. Ultimo. 8 Ok, oh, questo non me l'aspettavo Catrice che è sempre della famiglia di Essence Cosnova, ma Prime e Fix Spray Vegan, no alcol, silicon, microplastic, mineral oil e parabeni quindi perfetto. E della tenere la bottiglia a 30 cm di distanza dal viso e spruzzare in modo uniforme. Attenzione agli occhi, ok. Quindi fa sia da primer che da fissante, scusate. Non ha profumo, non ha profumo. Ora sono super fissata. Avrei dovuto mettere questi fissanti prima di uscire, non dopo, ma comunque sia, va benissimo. E quindi... Concludiamo qual è il tema di questo ed è, pacco che io adoro, adoro. Ed è grazie a ragazze della Douglas. Douglas, scusate. Quando, perché è sempre lo stesso concetto. Le ragazze anche in negozio dicono Douglas, mentre sulle, quando fanno le dirette, ad esempio quelle straniere, oppure anche le ragazze straniere dicono Douglas. Ed effettivamente è tedesco, quindi Douglas ci sta. Sono le ragazze di negozio da me che dico Douglas all'inglese, allora quindi troviamo. e eh, vabbè, eh. Direi che il tema è estate ed è cura, cura make up del viso e degli occhi. Con la mascherina, abbiamo intanto il Catrice che fa sia da primer che da fissante. Usiamola come primer perché poi abbiamo della Essence questo qui, Gloving Golds. Vitamin C, il siero alla vitamina C che sono stra curiosa di provare. Per consiglio la vitamina C, io ne conosco uno, lo utilizzo e mi trovo molto bene, ma costa moltissimo. Non so questo quanto costa. Altro scusatemi, è eh, l'inci. Ragazzi, non ha silicone. Grande, grande. Ah sì, è, è, perché è vegan completamente vegan, ci piace, ci piace ancora di più. Poi andando avanti, dopo aver fatto il siero viso, possiamo applicare, oh, cioè non ci sono terre, ciprie, fondotinta, make-up non c'è niente, possiamo andare ad applicare quindi i nostri make-up classici con i, le, i pennelli. Ah, scusate, ne dimenticavo uno. I pennelli. Io questa linea soprattutto, io non l'ho mai vista, non è la classica, è ok? Poi dopo possiamo andare a decidere di fissare il no no no si sì. possiamo fissare il trucco se abbiamo la pelle mista o c'è molto caldo con questo che è mattificante opacizzante se no se abbiamo la pelle più secca oppure vogliamo un'azione più idratante ehm, con questo che è con l'aceto di aluronico tutti e due fissano ma con azioni diverse ma per concludere Ovviamente c'è anche il mascara, perché con la mascherina e l'unica cosa che si vedono sono gli occhi. Quindi direi che penso di aver trovato il tema, e poi me lo, diranno, me lo direte anche voi, ma me lo diranno anche le ragazze, se ho indovinato il tema di questo, questo pacco, ma immagino che sia il make-up estivo con la mascherina. E niente, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi palotti e come siete provate. provate. Come vi siete provate con i prodotti, si vede proprio che gli uccellini un po' mi distraggono. E fatemi sapere anche quale vi incuriosisce di più, li proverò sicuramente tutti. I pennelli sapete che la qualità è la qualità e se mi piacciono un sacco. E soprattutto quello in compagnia, soprattutto fatemi sapere se questa location molto molto approssimativa vi può piacere per alcuni video, soprattutto con gli spacchettamenti. Non vi faccio vedere dei make-up qui, ma almeno con gli spacchettamento, perché in casa. Appena un po' caldo, fatemi sapere anche se col microfono si sente qualcosa se devo portare una luce, perché io qua una lucina ce cioè, l'ho. No, ma è una cosa molto, molto delicata. E Adesso chiudo il video perché è orario di passaggio macchine che devono ed è sì, perché più, più su, più su c'è un agriturismo, e quindi iniziano ad andare a mangiare. Quindi chiudo il video e ci vediamo al prossimo. Ciao.